di una grande figura, di un grande uomo, di un grande, di un grande personaggio. Si tratta sempre, a mio avviso, di capire la qualifica fondamentale, eh, capire il suo centro, il suo cuore, la passione ideale che lo guidava. Questo vale per Confucio, di cui adesso parlerò, ma naturalmente vale, eh, come ho detto, per ogni, per ogni grande uomo, per ogni grande donna, che sono grandi esattamente perché... Hanno un'idea, una passione attorno alla quale eh, raccolgono, eh, coltivano, eh, incrementano, eh, eccetera, eccetera. Insomma, trovate tutti i verbi che volete, eh, le varie esperienze. Hanno un centro, sono centrati e come tale possono centrare anche noi, possono unificarci. E forse il senso della vita sta esattamente nel trovare una a volte una figura umana, a volte un'idea, a volte una musica, a volte un'estetica, a volte non so che cosa, un'idea religiosa, attorno alla quale unificare noi stessi e trovare eh, la nostra Itaca, trovare eh, casa, eh, non per accasarci, ma per sapere verso dove camminare. Ebbene, questa è la premessa per dire che io qualifico Confucio come, come un politico, Politico naturalmente da intendersi, è la, eh, siamo destinati noi a, a dover subito eh, qualificare meglio eh, l'aggettivo eh, non nel senso appunto usuale del termine di una persona che cerca il potere e poi lo amministra più o meno come è in grado di fare ma di una persona che aveva a cuore il bene comune, la polis, la città, la convivenza umana per la quale Confucio studiava per la quale Confucio meditava e per la quale auspicava l'armonia. Grandissimo concetto del confucianesimo, del taoismo, del tao. Il tao è l'armonia, armonia cosmica e poi anche armonia politica e poi anche armonia singolare, del singolo, che nella misura in cui è in armonia con il mondo e nella misura in cui è in armonia con gli altri uomini è anche in armonia con se stesso, è chiaro, no? Eh, quindi, quindi confucio è, è questo io tenterò di, di, di presentare il, eh, questo, questo, di presentarvelo sotto questa luce fondamentale c'è da dire una cosa però che a confucio sarebbe stata gradita anche un'altra qualifica non solo quella di, di politico ma anche quella di studioso amava tantissimo lo studio un giorno capitò allora, Confucio nacque nel Principato di Lu, eh, il Principato di Lu, che era uno dei, dei diversi stati della Cina di quel tempo. Stiamo parlando del VI secolo a.C., 2500 anni fa. Mm, la Cina era divisa in tanti stati, anzi, era un periodo degli stati combattenti, perché si facevano guerra l'uno con l'altro, un po' come l'Italia del Rinascimento, grosso modo. Eh, Ebbene, lui nel, nel Principato di Lù nacque e eh, iniziò la carriera amministrativa e politica arrivando a essere Ministro della Giustizia di questo, di, di questo Principato, di questo Stato, eh, se non che forse era troppo bravo, forse era troppo intransigente, non lo sappiamo quale fu la ragione precisa, ma di fatti lo fecero fuori, attraverso un intrigo che adesso non è il caso di, di ricordare, lo fecero fuori e lui non, non combatté per in, nessuna, in nessuna maniera per mantenere il suo posto di potere se ne andò. E, e cominciò con i suoi discepoli a, a girare la Cina per 14 anni, gli, gli altri stati, per capire, per studiare, per studiare le leggi, i riti, le costituzioni, per capire come gli uomini... Eh, vivono insieme per capire qual è quella, quella formula o quelle formule che eh, riescono a ottenere quella mh, disposizione così preziosa che appunto chiamiamo armonia, in questo caso l'armonia sociale. Come è possibile ottenerla? E gli uomini, gli esseri umani sono spesso così eh, antipatici gli uni verso gli altri, così egoisti, così rivolti verso se stessi. Come renderli un corpo coeso, un'orchestra sinfonica e non tanti solisti che, che, che vogliono primeggiare sopra l'altro il cui risultato complessivo è una cacofonia. Come ottenere una sinfonia? Ecco, questa è la. È la, è, la, è la domanda che Confucio poneva a se stesso e per questo andava in giro nei diversi stati curiosando e tentando di capire le leggi. Ebbene, capitò, veniamo al discorso del, di, di Confucio studioso, capitò che un giorno in uno di questi stati un potente del luogo, avendo sentito parlare di, di, di, di questo ex ministro che girava e chiedeva e così via, e incrociò un discepolo di... Di, eh, di Confucio e, e gli chiese informazioni sul suo maestro e il discepolo non disse nulla poi tornò eh, da Confucio riferì il fatto e Confucio disse così tu avresti dovuto rispondere così il mio maestro è una persona che per l'accanimento di apprendere Dimentica di mangiare e per la soddisfazione di aver compreso dimentica le afflizioni e in tal modo non si accorge che la vecchiaia sta arrivando. È il ritratto di un uomo molto fortunato. È il ritratto di un uomo che ha trovato il suo centro, la sua passione ideale, che lo guida lungo il viaggio della vita, eh, che nel suo caso è lo studio. E riempie la vita di gioiosa laboriosità, perché, per cui non, non, non, non ha importanza il mangiare, non ha importanza lo scorrere del tempo, neanche si accorge che sta invecchiando, perché tutte le volte che impara qualcosa autenticamente ringiovanisce. E, e, è, e, e questo è molto bello, è, e, quindi, e quindi voi capite che certo è la politica, ma la politica è intesa proprio come ricerca dell'arte, di, di, di quella disposizione fondamentale attraverso la quale gli esseri umani possono giungere in armonia, e quindi, e quindi ricerca e quindi studio, e quindi le due cose sono collegate. Ma il passo che più di ogni altro, eh, di tutti gli scritti. Eh, su confucio che ci sono giunti parentesi confucio così come il buddha così come socrate così come gesù non scrisse nulla noi non abbiamo i libri di confucio noi abbiamo degli scritti eh, che raccolgono alcuni suoi detti il testo principale voi lo potete trovare o sotto il titolo i dialoghi o sotto il titolo analecta o sotto il titolo detti di Confucio, in ogni caso sono raccolte, sono raccolte di detti che i diversi discepoli eh, trascrissero e che poi sono, sono giunte sono sino a noi. Ebbene, comunque, all'interno degli questi analecta, io preferisco chiamarli così, eh, all'interno degli analecta, analecta confuciani, il passo che più di ogni altro, secondo me, ci fa sentire la sua voce, eh, ce ne sono molti passi in cui sentiamo la voce di Confucio, ma il passo che, che più di ogni altro, secondo me, eh, ce lo descrive a tutto tondo è il seguente, che adesso vi, eh, vi leggo e che è ancora tanto più incisivo perché è la prima persona singolare. Ah, vedete, c'è una maniera di dire io che è detestabile, è chiaro che sì. C'è una maniera di dire io, che io, io, io, che... E allora capisco le persone, gli studiosi che dicono che l'io è detestabile. Pascal, per esempio, diceva così, Simon Weil, per esempio, dicevano così, perché c'è una maniera di dire io che davvero è eh, eccessiva, strabordante, non conosce l'altro, non conosce il tu, conosce solo l'io, e eh, va bene. Ma c'è una maniera di dire io che è sincera. Eh che mette la faccia in quello che, che, che sta dicendo, eh, che, che, che lega le parole alla sua esistenza. E questa è una, è una modalità molto preziosa, molto profonda eh, di, di poter dire io. Non è vero che l'io è sempre solo male, come una certa mistica, una certa spiritualità intende dire. Non è vero che è sempre solo bene, come una certa psicanalisi o... O eccetera eccetera intende dire coltivando per forza sempre comunque il desiderio qualunque cosa che emerge da io va bene no né uno né l'altro secondo me dipende eh, la disposizione con cui noi eh, pronunciamo questo eh, il pronome alla prima persona singolare e tutto quello che naturalmente questo porta con sé sentite così come si presentava confucio a 15 anni mi determinai allo studio, a trent'anni conseguì l'autonomia, a 40 non ebbi più tentennamenti a motivo dei dubbi. A 50, compresi il mandato celeste. A 60, il mio orecchio si rese ricettivo. A 70 aderivo ai moti del cuore senza commettere eccessi. Voi avete un vecchio che guarda come dall'alto la sua esistenza e la racchiude, come una salita, una salita di scale, una processione, un itinerario, qualcosa si compie. Anche qui, penso che sia... Estremamente fortunato un essere umano che giunge a poter guardare a se stesso, alla sua esistenza, come a un lavoro compiuto. Ho fatto qualcosa nella vita, non è trascorso in vano questo mio tempo, ho lavorato su di me, ho, ho ottenuto dei risultati, ma non ho, sono diventato più ricco, sono ottenuto il premio così, no, ho lavorato su di me. Questo è bellissimo, questo lavoro interiore, che è il lavoro più prezioso. A 15 anni la determinazione fondamentale della vita mi determinai allo studio, studiare, adesso lo vedremo, studiare, studiare, cioè conoscere, cioè capire che il mondo, le cose fuori, la cultura, le, insomma, le informazioni, sono, sono. c'è qualcosa che devo apprendere, non devo, se voglio coltivarmi, se voglio crescere, non devo, non devo eh, coltivare questo mio io, sempre io, uguale io, io tornare su di me, sui miei desideri, no, devo aprirmi. Studiare in questo senso è la grande mare dell'essere, per citare, eh, paradiso, il primo canto, lo gran mare dell'essere, ecco, il grande mare dell'essere, devo nuotarci dentro, non lo conoscerò mai tutto, è evidente, è molto più grande di me, ma, ma, ma voglio farlo per quanto è possibile. Questa è la determinazione allo studio, la conoscenza. È sempre Dante, viene in mente, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, o canoscenza, come si, si, si può dire in una maniera o nell'altra. Va bene lo studio. A 30 anni l'autonomia, a 40 non ebbi più tentennamenti, a 50 compresi il mandato celeste, bellissima questa cosa, grande fortuna, grande fortuna di un essere umano che capisce che esiste un mandato celeste. Es Voi lo potete chiamare Dio, lo potete chiamare cielo come lo chiamava lui, tien. lo potete chiamare eh, energia, la potete chiamare divinità in senso neutro, eh, spirito, cosmo, anche natura, Deus sive natura, come Spinoza, ma insomma esiste una potenza più alta eh, eh, che verso di me ha me un messaggio. Io non, eh, non sono qui, come dire, in balia del nulla, ma c'è un messaggio, c'è un, un messaggio che diventa un mandato, Proprio come un messaggero riceve un, un mandato da un soldato, da, riceve un mandato dal suo comandante, un qualcosa da fare, una missione, una missione, una vocazione, cioè un mandato. Anche, secondo me, è molto bella questa interpretazione dell'esistenza. Eh, perché, perché unisce l'autonomia personale, qui non c'è nulla, non c'è quella dipendenza esteriore. Eh, de, c'è l'autonomia personale di uno che studia, di uno che consegue, di uno che ricerca in prima persona e così via, ma c'è poi un'obbedienza suprema, c'è poi un'obbedienza suprema, a cui tu stesso giungi, non è che c'è qualcuno che, che tu stesso conse consegui il mandato celeste, comprendi il mandato celeste. A 60 il mio orecchio si rese recettivo, a 70 aderivo ai moti del cuore senza commettere eccessi. Questa l'ultima definizione dice di un uomo che eh, è istintività e moderazione e equilibrio a contempo ha così lavorato su se stesso che il suo istinto è diventato musicale, equilibrato, armonioso. Allora, allora non, ha di, di più, più, non ha più bisogno di controllo, capite? Non ha più bisogno di, di, di reprimere proprio un bel niente, è la sua natura che è diventata armoniosa e quindi, e quindi aderisco, aderivo ai moti del cuore senza commettere eccessi diventa una natura bella, sana, sana, risanata, pacificata, saggio, il saggio, il saggio. Ecco, eh, questo passo proprio è, è, è indicativo della padronanza a cui Confucio pervenne, è proprio così. Eh, allora, ma eh, perché quindi io parlo Di Confucio come un politico e non come uno studioso, ma in parte l'ho accennato precisamente perché, eh, precisamente perché la finalità dello studio. La finalità de, de, dello studio, quindi lui era certamente uno studioso, era innamorato dello studio, ma la finalità di questo studio era eh, la polis, era la città, era il convivere eh, di. di De, de, degli uomini tra di loro e degli uomini anche al loro interno perché anche noi se ci pensate bene siamo una polis non vi è mai capitato di sentire più voci dentro di voi e di, tro e di trovare un accordo e di avere anche una costituzione lo diceva anche beethoven c'è un passo di beethoven che dice così come gli stati hanno una costituzione così anche ogni singolo deve avere una costituzione ma La Costituzione potete chiamarla regola di vita, potete chiamarla eh, ideale, non so, potete chiamatela come, come volete, ma è importante che, che uno capisca che vivere richiede, per essere all'altezza di questa grande missione, richiede appunto una, una Costituzione. Quindi il termine politica è da intendersi proprio in questo, tutto questo, in questo senso eh, ampio, ampio del termine, qualcosa che riguarda il singolo e qualcosa che riguarda l'insieme dei... Eh, delle diverse facoltà che, richiude, che, che, che compongono un essere umano, delle diverse facoltà, del, del, del, delle diverse voci, delle diverse inclinazioni, istinti. Siamo unitari, possiamo essere un soggetto unitario o siamo destinati alla disarmonia, anche a livello interiore. Come la pensate? Ecco, secondo questa visione del mondo noi siamo una città, noi stessi possiamo armonizzarci. Non siamo destinati a essere una sequenza di maschere ogni volta e di personaggi ogni volta diversi a seconda delle circostanze, a seconda delle, delle relazioni e cadere in un relativismo alla fine nichilista. No, possiamo essere autentici, possiamo avere una costituzione, possiamo avere un, un volto, eh? possiamo essere veri. Ecco, per fare questo occorre studiare e se non studi se non studi non le... e, e, e occorre studiare capendo una cosa capendo che esiste una grande tradizione alle, alle tue spalle direbbe avrebbe detto confucio a voi, rivolgendosi a voi eh, una grande tradizione alle vostre spalle a cui alle, a, a, a collegarvi il, il concetto di tradizione o anche di riti o ritualità, è decisivo, e lo è in generale per l'Oriente. voi andate in Oriente vedete come eh, c'è molta meno spontaneità, sembra, no? Molto Ma, per Ma perché c'è molta più ritualità, c'è molta più ritualità, perché, perché le persone capiscono che non si deve vivere così come ti passa per la testa, no, esistono delle dei riti del vivere, esistono delle forme del vivere, delle consuetudini, Legate alle cose, alle cose più semplici della vita, per esempio camminare. Non è che cammini come vuoi. <ride> ah, Certo, puoi camminare come vuoi, ma se vuoi camminare come un essere umano devi avere un certo tipo di andatura. Salutare. Quando si salutano le persone, se puoi, puoi salutare senza guardare negli occhi le persone, senza, certo puoi anche fare così, ma se vuoi dare il saluto alle persone, nel vero senso della parola, augurando salute, la saluto è la salute, una salute fisica, una salute psichica, se vuoi conferire per quanto è possibile salute con le tue parole, beh devi, devi coltivare l'arte del saluto. Così come l'arte del mangiare, così come la maniera di vestire, così come la maniera di disporsi, così come la maniera di parlare. Questi sono riti. Vedete, qualcuno di, de, degli studiosi, qualcuno dice Confucio non era religioso, in Confucio non c'è la religione. Ma bisogna intenderci naturalmente, se pensiamo alla religione come andare in chiesa eh, eh, o nel caso al tempio, avere dei precisi precetti diversi da quelli della vita, può, è vero certo, ma in Confucio in realtà tutto è religione, tutto mangiare religione. Negli Analecta ci dice che lui mangiava con una determinata disposizione, tutto doveva essere curato, non si sedeva se le cose non erano al loro posto, ci doveva essere silenzio durante, durante il pasto. Magari può essere eccessivo per qualcuno di voi, forse anche per me eccessivo, ma ognuno poi si deve come dire, gestire la ritualità personale come meglio crede. Ma questo era semplicemente per dire che in Confucio tutto è ritualità. Tutto è religione, tutto deve diventare un rito. Pensate al lutto. Per Confucio la celebrazione del lutto aveva grande importanza, lo dico anche in questo periodo, in questo periodo che stiamo vivendo, dove molti hanno avuto più lutti del, del, del, del solito, no? E, e, e, e dove non ci sono segni di lutto. Noi facciamo di tutto per togliere. Perché Abbiamo paura, abbiamo tolto i, i, segni, del, i segni del lutto, che è un tempo che per anni e anni, per secoli e secoli accompagnavano il nostro, il nostro cammino. Allora succede che uno ha ricevuto un lutto, ha avuto una morte di una persona carissima e non, deve far finta di nulla quando si presenta con gli altri. Deve essere, deve essere come sempre, come, come la società oggi lo vuole, arre, allegro, ridacchiante, tutti gli altri devono essere allegri, ridacchiare e così via, essere simpatici. E' è dentro la morte lui o lei e nessuno lo sa, e nessuno lo vuole sapere. E invece le civiltà, alle nostre spalle, coltivavano questa dimensione del lutto. E, e, e Confucio, se voi leggete i suoi testi, naturalmente li leggerete, se, non li avete, se li avete letti li rileggerete. e vedrete, vedrete come la, la dimensione della, della coltivazione del lutto aveva molta importanza per, per Confucio. Sostanzialmente... Eh, eh, l'idea di fondo è che eh, non esiste niente al mondo che non richieda ritualità che non, eh, che non debba essere pensato, coltivato l'igiene personale persino lavarsi, pettinarsi eh, ma qualunque cosa, qualunque cosa voi possiate pensare eh, fare l'amore, la sessualità, i rapporti Ehm, abbracciare i figli, disporsi, dispor cioè tutto deve essere pensato, tutto deve essere eh, nutrito di, mh, di cura. Certo il rischio qual è? È che si diventa rigidi, no? Perché formali, formalisti, ma se, se, se, se queste cose invece sono pensate profondamente dall'interno, allora, allora succede che si segue eh, la spontaneità senza commettere eccessi, come è successo a Confucio al termine della vita. Si diventa eh, spontaneamente rituali, perché tutta l'esistenza è pensata così. Eh, adesso vi vorrei leggere un, un brano di un filosofo confuciano che si chiamava Chengd dell'undicesimo secolo, quindi 1500 anni dopo Confucio. Parlando di Confucio noi parliamo del cuore pulsante della Cina, anche della Cina contemporanea. Il confucianesimo per 2000 anni è stata, è stata la, la, la, la guida politica e spirituale del, del Celeste Impero. E quando adesso la Repubblica Popolare ha dovuto trovare la maniera di parlare, di, di, di, di presentare la propria lingua, al mondo, come ha chiamato gli istituti di cultura e di lingua cinese? Li ha chiamati istituti Confucio. Poi lasciamo perdere la modalità con cui lo stato comunista attuale sia o meno all'altezza del confucianesimo, del senso di umanità. Adesso vedremo presto che, che, che è, qual, è, qual è il centro del centro della, della filosofia confuciana. Cioè la, la lasciamo perdere, che ovviamente è molto distante tutto, tutto questo. Ma in ogni caso, torniamo al brano di Schenks. Il brano di Cheng è il seguente. «Al mondo non esiste alcunché che non implichi la ritualità. Persino tra ladri e briganti della peggior risma vige il senso di ritualità. Per poter saccheggiare, infatti, è necessario che anche tra loro ci siano dei capi e dei subordinati che reciprocamente si ascoltino e obbediscano. Altrimenti saccheggi e ruberie non potrebbero avere luogo». Non vi è alcunché che non comporti ritualità e per chi studia è quindi essenziale sapere come conseguirla, la ritualità. Capite che la ritualità ha a che fare con, con quello che noi potremmo chiamare logica della vita, tutte le cose hanno una logica e si tratta di capire qual è questa logica, di capirla, di studiarla e poi di, di obbedire a questa logica. Se lo fai l'azione avrà successo e tu sarai un uomo sereno e felice, se no no. Quello che veramente, quando mi sono eh, imbattuto in questo brano di Cengs, io ho detto a me stesso, ma io questa cosa l'ho già letta. Era la prima volta che leggevo questo filosofo confuciano, però ho detto questa cosa l'ho già letta, avevo pensato, pensato e, e sono arrivato. Sì, è vero, l'ho letta, l'ho letta eh, nella Repubblica, nel primo libro della Repubblica di Platone, poi ripresa anche da Cicerone. Cicerone la riprende da, da Platone, è chiaro, Cicerone era andato ad Atene, aveva studiato, studiato molto Platone, eh, apparteneva alla Nuova Accademia, va bene, è chiaro, ma Platone non la riprende da Cengs che viene molti anni dopo, è evidente, mi, mi, mi, mille anni dopo. Ed è evidente che Cengs non l'ha ripresa da Platone, immagino, perché, perché nella Cina de, dell'undicesimo secolo non c'era la, eh, la Repubblica di Platone. Sentite cosa dice Platone, rispondendo le parole che, che Platone fa dire a Socrate, rispondendo a un sofista di nome Trasimaco, che diceva che l'unica cosa che al mondo c'è è la forza, e l'impero della forza e così via. E dice così, dice ti sembra Trasimaco che una città o un esercito o una banda di delinquenti o di ladri o qualsiasi altra associazione che si formi allo scopo di delinquere potrebbe combinare qualcosa se al suo interno si comportasse al di fuori di ogni principio di giustizia? Domanda retorica alla cui risposta è no, ma è esattamente la stessa cosa che dice Cengs, di, al di là della del, del, distanza di tempo, di, di spazio di distanza di... Di, di spazio e tuttavia la saggezza umana così come riesce a capire che 2 più 2 fa 4 per fare un esempio banale così come riesce ad avere uniformità unità a livello matematico a livello scientifico allo stesso modo riesce ad avere uniformità a livello di quella scienza che noi potremmo chiamare l'etica o se volete la politica che per confucio sono la stessa cosa come vedremo e questa cosa è bellissima questa cosa è estremamente consolante, la verità quando è universale, quando, quando è vera, o è universale o non è. E quindi vuol dire che così come esiste una, una, una verità matematica, scientifica, di cui nessuno dubita oggi, allo stesso modo esiste una verità etica, di cui tutti dubitano invece oggi. Ma questi brani ci fanno capire che, che l'armonia è la base di ogni cosa, persino di una banda di ladri, che non potrebbe sussistere, non potrebbe operare se non ci fosse un accordo, se non ci fosse giustizia nel dividere il bottino, se non ci fosse gerarchia per cui c'è un capo che decide chi fa che cosa, eccetera, eccetera. Ecco, eh, si tratta di studiare i riti, si tratta di studiare i riti per ottenere che cosa? Per ottenere la polis, la politica, l'armonia. E quando faccio questo che cosa ottengo? Ecco cosa dice Confucio. Il nobile si dedica alla radice. Quando la radice è stabile, la via prende vita. Ecco, il nobile si dedica alla radice. Certo, io, io come dire... Ecco, ecco, capite l'unificazione, finora io ho avuto a che fare come con tante cose, devo capire come mangiare, devo capire come sedermi, devo capire come vestirmi, come vestirmi nei tempi di lutto, devo capire eh, come comportarmi con il sovrano, con la moglie, con i figli, devo capire, va bene, tutte queste cose insieme eh, come scrivere la calligrafia, come tirare con l'arco. Eh, come guidare il carro, come la, la musica, l'aritmetica, tutte cose importantissime, queste erano le materie di cui Confucio dava eh, insegnamento ai, ai, suoi, ai suoi discepoli, devo capire tutte queste cose, ma ciò che ottengo è la radice, questo è, è decisivo, questo, la radice, la radice di me come essere umano, come essere vivente, quando la radice è stabile, la via prende vita. La via. Che cos'è la via? Tao. Il Tao prende sempre vita. Non è che aspetta me. Prende vita dentro di me. Se io colgo la radice del mio essere uomo, del mio essere umano, allora il Tao prende vita dentro di me. E non sono più una, bandier una bandieruola non sono più una sequenza di maschere, non sono più falso, <ride> sono un uomo. Questo è il Tao. Adesso eh, vorrei introdurvi così, come si può fare, con poco tempo a disposizione, in quello che è il cuore dell'etica confu dell confuciana. Il cuore dell'etica confuciana eh, consiste in una parola, che viene tradotta, io non so il cinese, ma ho studiato ovviamente i testi così, quindi mi baso, sulla ba su, mi baso su quello che i diversi sinologi dicono, la parola è Ren, che viene tradotta in diversi modi, c'è chi la traduce umanità, chi senso di umanità, chi carità, chi altruismo, chi generosità, con benevolenza, ancora cosa c'è, generosità, magnanimità, altruismo, non so se l'ho già detto, insomma le varie cose. Ecco, io seguo chi traduce senso di umanità, è quella che preferisco, ma così è semplicemente, questo è il cuore dell'etica confuciana. La cosa importante è capire, è capire questo, che la parola ren, dicono sempre i sinologi, questo, questo termine, significa anche uomo, essere umano il che significa essere uomini e essere umani è la medesima cosa se non sei umano non sei un uomo ne hai la parvenza certo che sì ne hai la parvenza ma non, ma non sei all'altezza della tua natura non, non hai scoperto la tua radice sei un'opera imperfetta, incompiuta. Se non sei umano, non sei un uomo. Vuoi essere, vuoi, vuoi, vuoi compiere l'opera, che de devi, devi, devi essere umano, cioè avere il senso di umanità, e cioè coltivare Ren. Quello che colpisce della... Eh, spiritualità o filosofia o religione o quello che volete voi confuciana eh, è l'ottimismo io non conosco una tradizione spirituale così ottimista sul, sul fenomeno umano come quella confuciana Han Cheng eh, che ha scritto tante cose tra cui sinologa di, di, di fama internazionale la sua opera principale è la storia della filosofia, storia del pensiero cinese, pubblicata in due volumi in Italia da Einaudi, parla a proposito di Confucio proprio della formidabile scommessa sull'uomo. C'è cioè una formidabile scommessa. E questa, e questa scommessa consiste esattamente nel fatto che, che l'uomo può giungere a essere umano e quindi a compiersi. E per, per compiersi non deve ascoltare chissà quale rivelazione che arriva da fuori, non deve andare chissà dove, deve lavorare dentro di sé. Deve lavorare dentro di sé. Forse adesso siamo nella condizione di, di, di, di, di ascoltare questo detto molto importante che si trova negli analecta, forse adesso io ve lo leggo e lo potete capire meglio che, che, che, che prima, se sono riuscito a trasmettervi qualcosa. Allora, qui abbiamo a che fare con eh, Confucio, con il maestro e con uno dei discepoli più dotati, che si chiamava Zengz. Eh, allora, Confucio dice, «O oh, Zengs, la mia via è cogliere l'unità che fa da filo conduttore». Zengs assentì proprio così. Quando il maestro andò via, gli altri discepoli chiesero cosa intendeva dire. Zengs rispose, ciò di cui parla il maestro non è altro che coscienziosità e reciprocità. Qui sostanzialmente abbiamo... Il maestro che si rivolge a, forse al primo della classe, insomma uno, uno dei primi della classe, non era il suo preferito, il, il suo discepolo preferito si chiamava Yang Yuan il numero uno per Confucio era questo ma diciamo che insomma si rivolge a, forse Yang Yuan era morto perché è uno dei discepoli di, di cui, della cui morte si parla e, e, e se voi leggete gli Analecta di Confucio vedete il grande dolore di questo, di questo, di questo saggio che, che è tutt'altro che imperturbabile perché piange, sconsolato perché questo discepolo che lui amava, amava tantissimo e che era estremamente dotato eccetera è umile al contempo, di famiglia, di famiglia povera e che si era fatto proprio precisamente da sé, rimanendo umile. Questo, questa cosa per Confucio era straordinaria e muore. E va bene, e si vede il, il lutto, la disperazione di, di Confucio, così come viene, come viene presentata nelle fonti. Forse era morto Yan Yuan, forse per quello che non è dato saperlo, Confucio si rivolge a Zeng, In ogni caso, si rivolge a uno dei più dotati e gli dice la mia via, il mio Tao, cioè, qual è il mio sentiero? È cogliere l'unità che fa da filo conduttore. Cioè, questo è importante. La, volete chiamarla la radice? Chiamatela la radice. Volete chiamarla l'unità, il filo conduttore? La stessa cosa. Trovare il centro. Ecco, fil rouge, filo rosso, trovare, trovare. questo è importante. Questo è importante. Eh, e Zeng dice proprio così, e poi gli altri dicono: Ma cosa intendeva dire? Insomma, quegli altri non hanno capito e si rivolgono a <ride> ci spieghi che cosa intendeva dire il maestro. Ciò di cui parla il maestro non è, non è altro che coscienziosità e reciprocità. Qui ci sono due concetti importantissimi: il primo è quello di filo conduttore, il secondo è quello di reciprocità. Ciascuno di voi deve trovare il, filo, il proprio, il suo filo conduttore. Questo è il senso della, se volete, della, de, della ricerca spirituale. Si parla di ricerca spirituale, che è cercare il filo conduttore. Cioè lo potremmo anche chiamare visione. Se trovate, trovate, se vi piace anche questa, la, la visione, la tua filosofia di vita, la tua, la tua visione del mondo. E, e la seconda cosa è il concetto di reciprocità. Eh, concetto di reciprocità che ci fa capire che thomas merton direbbe nessun uomo è un'isola ma noi potremmo dire che niente è un'isola non esistono isole tutto è connesso interconnesso del resto anche l'isola pensate un'isola può essere un'isola perché c'è il mare che la circonda l'isola non esiste non esiste niente che sia isola anche l'isola c'è perché c'è il mare che la circonda è la distanza dalla, terra, dalla terraferma. Quindi l'isola c'è grazie al mare. Quindi nulla è isolato, tutto è, è, ottiene, è quello che il Buddha chiamava la genesi interdipendente, Pratitya Samutpada, è la stessa cosa, è la stessa visione delle cose, l'interconnessione del tutto, il grande respiro che tiene insieme tutte le cose, reciprocità. Quindi la reciprocità, prima ancora che essere un concetto etico, è un concetto fisico. Poi diventa anche un concetto etico, chiaro, perché l'etica è la traduzione, nella prassi, della, della verità fisica. Altrimenti è moralismo. L'etica, quella vera, l'etica pulsante, che cos'è? È esattamente la traduzione pratica, nelle tue azioni, della verità fisica delle cose. E qual è la legge fisica delle cose? Reciprocità. Interconnessione. E allora tu sei intelligente eh, nella misura in cui sei, ti, ti, ti comporti con reciprocità con gli altri favorendo l'interconnessione. Ecco la persona etica. Non ha niente a che fare col moralismo bacchettone, ha a che fare con l'intelligenza. Mentre la non etica ha a che fare con la stupidità. E di chi non capisce quali sono le, le regole delle cose, quali sono le leggi fondamentali, un po' come uno che si presenta a un party. Eh, su una, la sera è così vestito con costume da bagno. Ha cioè, proprio sbagliato. <ride> o viceversa, si presenta con smoking e cose così che in spiaggia. È proprio sbagliato. Eh. Non ha capito come, come sono le regole delle, delle cose. Ci sono delle regole. Se vuoi essere felice per quanto è possibile, nel... reciprocità. Sengs poi spiegava in una variante del testo ancora meglio, ciò a cui il maestro allude è semplicemente comportarsi con gli altri come ci si comporterebbe con se stessi e non far subire agli altri quello che non si vorrebbe per se stessi. Abbiamo a che fare, forse qualcuno di voi l'avrà riconosciuta con la regola d'oro, questa è quella che viene chiamata regola d'oro, ed è presente in tutte le tradizioni spirituali. Il primo a formularla, la prima attestazione la troviamo in Confucio. E lui il primo a parlare, di, del, di, di, di, di, di, a formulare questa che poi la, la tradizione successiva, denome, questa formula che la tradizione successiva ha denominato regola d'oro. E, e, nel, e compare in diversi altri passi degli Analecta, per esempio in un altro si, si legge ciò che non desideri per te non imporlo agli altri. Analecta 12.2 oppure un discepolo che si chiamava Zi Kong che, che prende spesso la parola. Ecco Zi Kong è, è uno di quelli quando voi leggerete gli, gli Analecta, vedete questo nome, è uno di quelli impulsivi, non sempre capisce. Però è utile perché anche noi non sempre capiamo, siamo un po' tutti Zigong e, e quindi le sue domande sono utili per, per comprendere. Zigong domandò, esiste un precetto che per tutta la vita possa essere messo in pratica? Uno, è bella domanda comunque, uno complessivo, no? sapendo il quale poi sono a posto per, per tutto perché non posso avere presente tutti i riti, con tu esiste uno... Il maestro disse, certo, è il principio di reciprocità, ciò che non desideri per te, non imporlo agli altri. Ed eccoci qua. Uh, uh, uh, hai capito questo? Hai capito questo, che la, la, la legge fisica, il respiro fisico dell'essere è la reciprocità e che tu poi devi esattamente comportarti con coscienziosità e reciprocità e quello che non desideri per te, non, non, non eh, imporlo agli altri, è quello che desideri per te auspicarlo per gli altri, perché nella l'ecta troviamo anche la variante positiva, quella che poi Gesù riprende nel discorso della montagna, Matteo capitolo 7. Eh, eh, quando hai capito questo hai capito tutto. Hai eh, compreso il mandato celeste, il mandato di una natura che può interpretare come divina, può interpretare non come divina, può interpretarla come come sei padre, ma che non è cieca, che non è muta. Ha un messaggio questa natura questo messaggio si chiama reciprocità, relazione, interconnessione. Ce lo insegna tra l'altro anche la fisica contemporanea. Questo è il messaggio che l'essere ti consegna, l'essere che è iscritto dentro di te, oltre che nelle piante, oltre che nell'aria che respiriamo, la quale appunto è interconnessione, anche l'aria è reciprocità, perché se non ci fosse eh, il saluto reverente che l'ossigeno fa l'azoto, e l'azoto fa l'ossigeno, di modo che si interconnettono e formano l'aria, con l'argon che si intromette, se non ci fosse questo non ci sarebbe l'aria. Tutto è reciprocità. Chi capisce questo diventa un uomo nobile. Eh, Confucio non era democratico nel senso usuale del termine, cioè non pensava che gli, tutti gli, gli uomini fossero uguali, per niente. Era un conservatore in politica, eh, era uno, un aristocratico, un aristocratico, proprio nel senso letterale del termine, aveva questo senso profondo che esiste una differenza tra gli esseri umani. Ci sono gli esseri umani che lavorano su se stessi, sono i migliori, gli uomini nobili, che possiamo chiamare aristocratici, ma non nel senso della nobiltà del sangue, non sapeva cosa farsene di tutto ciò, parlava della nobiltà dello spirito, della nobiltà dell'anima, ed esistono invece gli uomini ordinari, da poco lui li chiamava, volgari, Uh, sporchi magari sono tutti profumati puliti così ma dentro sono sporchi e, e quindi esiste una trascendenza etica una trascendenza etica e infatti se voi leggete gli analecta vedrete come un, una, un, una, un, un topos come si dice un un, un, un, un luogo che ritorna, fonda, che ritorna fonda, in maniera ricorrente è esattamente quella distinzione: la distinzione tra uomo nobile e uomo non nobile, e uomo volgare. Adesso vi leggo un po' di, di, di brani al riguardo. La differenza si gioca appunto tra uomo nobile e uomo ordinario, o comune, volgare, da poco. L'uomo nobile ha visione complessiva e non è parziale l'uomo volgare è parziale e non ha visione complessiva e ancora l'uomo nobile è guidato dal senso di giustizia l'uomo comune è guidato dal criterio del profitto l'uomo nobile è pacato e fiducioso L'uomo ordinario ha costanti ansie e preoccupazioni. L'uomo nobile cerca l'accordo e non l'uniformità. L'uomo ordinario cerca l'uniformità e non l'accordo. L'uomo nobile è interiormente quieto e privo di arroganza. L'uomo meschino è arrogante e inquieto. L'uomo nobile subisce le privazioni, rimanendo perseverante. L'uomo volgare, invece, pensa come trasgredire pur di uscire dalle difficoltà. L'uomo nobile esamina se stesso, l'uomo ordinario esamina gli altri. Ma sono bellissime queste... Queste massime che si ritrovano non sono tutte di fila, si ritrovano libro 2, 4, 6, 12, 13, 15, cioè non, adesso non sto a fare la sequenza dei, dei, dei, dei numeri, insomma, non, si ritrovano, io le ordinate, e, e quello che è importante è proprio capire che se si lavora qualcosa si ottiene, e quello che si ottiene è la nobiltà d'animo, ecco questa è la... Io sento che sono molto vere queste, queste, queste distinzioni, perché proprio nella mia vita, nella mia esperienza di tutti i giorni, si può dire, ho la percezione di incontrare uomini, uomini nobili e di vedere la differenza rispetto a chi nobile non è. È una cosa che salta all'occhio. È così come quando si va in giro per strada e si vede che gli uomini sono diversi, gli esseri umani sono diversi, perché uno è alto, l'altro è basso, uno è magro, magro, l'altro invece no uno è, eh, è biondo, l'altro è nero, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, se ci, se ci mettiamo a osservare le persone dal punto di vista etico e spirituale, vediamo che esistono delle differenze. E queste differenze sono date dalla qualità del lavoro, del lavoro spirituale su di sé. Possiamo conseguire la nobiltà d'animo se lavoriamo su di noi. Ecco... Eh, Ultimi due passi, eh, una pratica eh, assolutamente essenziale per eh, giungere a questa nobiltà d'animo riguarda quella pratica di cui Confucio parla nel tredicesimo libro degli Analecta eh, come rettificazione dei nomi. È un esercizio spirituale? molto mh, pratico, è eh, come tutti gli esercizi, eh, ma, ma più di altri, insomma, che ciascuno di voi può compiere e, e compiendolo può, può mh, generare nobiltà, rettificazione dei nomi, cioè si tratta di eh, sottoporre a esame il proprio linguaggio. Si tratta di capire... Come parliamo si tratta di capire cosa diciamo si tratta di capire se le nostre parole sono o no collegate con la realtà se vogliono servire la realtà se sono in funzione di, di qualcosa di più grande del nostro ego appunto la realtà sono parole eh, che terminano terminano il termine le parole non mentono anche già la maniera con cui noi chiamiamo la parola la chiamiamo Termine lo parliamo vocabolo. E termine vuol dire che termina. Dove termina? Dove terminano le tue parole? Terminano sulle cose che stai indicando, le toccano o, o, non te, o, o, o evaporano o, sono, o terminano su di te perché vuoi con le tue parole sedurre? Vocabolo. Vocabolo è formato da due parole, questa, questa parola, la, la, la parola voce e la parola te, eh, bolo, il, suffi, il suffisso bolo, che rimanda al termine greco che significa gettare, eh, discobolo, è eh, quello che lancia il disco, turibolo, è... Eh, tu sturi se l'incenso, turibolo, è quello che lancia, è quello che chierichetto. Non so se qualcuno di voi intanto va in chiesa e ci sia il chierichetto che fa così, lancia col turibolo, si, si lancia l'incenso. Vocabolo, si lancia la voce. E dove la lanci la voce tu quando parli? Dove la lanci? Vocabolo, termine. È retta la tua voce? È retta? Va, va, ha un obiettivo, va, colpisce, raggiunge, o divaga, o parli per niente. Sentite, un altro discepolo si chiamava Zilu. Un giorno eh, chiese a Confucio che cosa avrebbe fatto se avesse ottenuto il potere assoluto e Confucio risponde, sono domande che si capiscono perché la scuola di Confucio era una scuola di politica, ma politica avete capito nel senso complessivo del termine, no? quindi politica come coltivazione interiore, come coltivazione di se stesso con gli altri e quindi anche come politica come, come tutta una serie di, di, di atti, di circostanze. In ogni caso torniamo al al, al, al brano. Zilu domandò <coughs> se il signore di Vei, Vei era un altro sta, staterello, confinava con il principato di Lu. Quindi pensate, eh, il principato di Lu era quello di, di Confucio, Confucio l'abbandona eh, eh, e probabilmente sono nel, sono nel, nel, nel principato di Vei e, e magari avevano anche avuto dei contatti con il signore perché eh, con il eh, appunto con il capo del, del governo di Divei, magari questi contatti erano anche andati bene, e allora Zilu fa questa domanda e dice se il signore Divei vi affidasse il governo, a quale misura dareste la precedenza? Il maestro rispose, indubbiamente alla rettificazione dei nomi. Zilu esclamò, a quale tortuosità ricorre il maestro? Perché mai una tale rettificazione? Risposta di Confucio, quanto sei gretto. Riguardo a ciò che non si capisce, il nobile sospende il proprio giudizio. Se i nomi non aderiscono al proprio significato, i discorsi saranno privi di rapporto con la realtà. Se i discorsi sono privi di rapporto con la realtà, allora ciò che viene realizzato non sarà un vero conseguimento. Avete, abbiamo, avete capito la domanda? La domanda di Zilu, insomma, tu hai il potere assoluto, maestro, la prima cosa che fai qual è? Anzi, non dice tu, dice voi. Voi, maestro, avete il potere, la prima cosa che... e lui risponde rettificazione dei nomi. E Zilu, Ezzi lo dice, ma che, che cosa stiamo dicendo? Insomma, i, i politici di, di solito dicono ben altro, è qualcosa di astratto, che cosa significa? E la risposta di, di Confucio è duplice, in due parti. Da prima lo rimprovera, dice quanto sei gretto riguardo a ciò che non si capisce, il nobile sospende il proprio giudizio, cioè non hai capito? Beh, Sospendi il proprio giudizio, non giudicare subito. Semmai chiedi. Che cosa significa rettificazione? E non perché mai una tale rettifica. Capite la differenza? E noi siamo portati di solito in prima battuta subito a giudicare, no? pensiamo di aver capito e se non capiamo classifichiamo la cosa come negativa. E invece il nobile, se non capisce, sospende il giudizio e chiede. E non dice perché, ma dice che cos'è questa cosa di cui stai parlando. Questa è la prima parte della risposta. E poi Confucio risponde se i nomi non aderiscono al proprio significato i discorsi sono privi di rapporto con la realtà e se i discorsi sono privi di rapporto con la realtà le azioni non sono tale da, da ottenere il risultato prefisso, prefissato. Tutto parte dalla mente. Se non si definiscono le cose, se non si definisce che cosa si intende per sicurezza per esempio, se non si definisce che cosa si intende per solidarietà, se non si definisce che cosa si intende per giustizia, eccetera, eccetera, no, le azioni poi non, non possono essere adeguate. Quindi, quindi tutto procede dal linguaggio, e, perché tutto procede dalla mente. Il linguaggio è esattamente l'espressione della mente. E quindi rettificare il linguaggio significa rettificare la mente. E questo che vale per l'azione politica vale per l'azione quotidiana di ogni... Di, ogni, di ognuno di noi in ogni giornata concludo leggendovi questo brano eh, del discepolo di cui vi ho parlato prima Zengz, Zengz. perché quando Confucio muore Zengs scrive un'opera che fa parte di entrata nel canone dei classici confuciani, che si intitola Il Grande Studio, o qualcuno lo chiama anche La Grande Scienza. La Grande Scienza. E, attribuendo queste parole a Confucio. Noi non sappiamo, è lo stesso discorso di Socrate e di Platone, non sappiamo se Zengs dicendo Confucio disse... Eh, <ride> riporta effettivamente un detto di Confucio o se è lui che scrive parole sue che comunque in ogni caso eh, si, si basano sull'insegnamento complessivo di Confucio in ogni caso eh, non ha molta importanza quello che è importante è capire la bellezza secondo me eh, cristallina di questo, di, di questo brano con cui intendo concludere questa mia presentazione nell'antichità ah, attenzione quando si dice l'antichità nei, nei testi confuciani si intende rimandare a, una, a un mondo ideale il grande mito di confucio e dei confuciani è il passato In questo sono molto diversi rispetto a noi che quando sentiamo passato è una cosa passata è superata, non è via, non è finito. No, è tutto il contrario. Il grande, grande mito è il passato. La verità è, è alle spalle, non è davanti a noi, è alle spalle. E noi dobbiamo continuamente studiare il passato per renderci degni della, della, della grande tradizione. Quindi è conservatore anzitutto in questa prospettiva la, il confucianesimo. Allora, nell'antichità, cioè nel momento nel quale le cose si facevano come si dovevano fare, nel momento della suprema giustizia, e della suprema realizzazione, nell'antichità, per far risplendere la luce della virtù su tutto il mondo, si iniziava riordinando il proprio paese. Per riordinare il proprio paese si iniziava riordinando la propria famiglia. Per riordinare la propria famiglia si iniziava perfezionando se stessi. Per perfezionare se stessi si iniziava rendendo diritto il proprio cuore. Per rendere diritto il proprio cuore si iniziava rendendo autentica la propria intenzione per rendere autentica la propria intenzione, si iniziava sviluppando la propria conoscenza e si sviluppava la propria conoscenza esaminando le cose. Immaginate una telecamera con uno zoom, cioè con un obiettivo dilatato, la panoramica completa, l'universo. Si tratta di mettere ordine nell'universo. E poi paese, famiglia, se stessi, il proprio cuore, la propria intenzione, la propria conoscenza e poi le cose. Cioè il rapporto tra la tua conoscenza e le cose, cioè il linguaggio. Comincia da lì. Comincia a capire il rapporto tra le cose e la maniera con cui te le conosci. Se analizzi questo poi risali, poi risali, poi metterai ordine nella tua intenzione, poi nel tuo cuore, poi nell'insieme di te stesso, poi nella tua famiglia e poi sarai un contributo per il tuo paese e così darai anche un piccolo contributo per perfezionare l'universo.